Questa sera viene inaugurato presso il Museo del Mare, un progetto che unisce l'associazione DILA proprio con l'ente museale e eh, nell'ambito di questa inaugurazione si esibiranno eh, dei musicisti, ci sarà un uh, piccolo concerto. Saniri, che è il presidente dell'associazione musicale Arte Personale che appunto ci parlerà di questo progetto, poi sentiremo Paola Occhi che è il soprano e il pianista Giulio Medichelli. Allora parliamo un po' del progetto. Eh, questo progetto si sviluppa all'interno dell'associazione Lila eh, che è un'associazione ischitana eh, e nasce eh, a partire da una... Eh, manifestazione che ha raccolto inizialmente la poesia e collabora eh, con l'Associazione Arte del Suonare per quanto riguarda invece l'aspetto musica. E questa collaborazione ha portato eh, gli artisti a eh, gestire degli eventi dove eh, la musica, la poesia e anche la pittura eh, convivono eh, insieme eh, per cercare di avviare eh, l'arte diciamo, a, a tutto campo, a 360 gradi. Per quanto riguarda l'Associazione Arte del Suonare, eh, proporrà di volta in volta all'interno del Museo del Mare o anche in altri luoghi eh, momenti musicali che eh, faranno conoscere poi quelli che sono i talenti italiani, tra cui quelli che si esibiranno oggi, Paolo Occhi e Giulio Viglietti. Allora Paola Occhi che è un cantante, un soprano, quindi sicuramente una voce molto bella, ci parla un po' di lei. Beh, io vengo da Modena, mirando la provincia di Modena, ho una scuola di canto e... che si chiama Lina dei Cavalieri, che apriremo un'altra sede anche qua a Ischia. E, mh, niente, io sono un soprano leggero, e ho studiato per esserlo e mi fa piacere di essere stata invitata da Ischia da Bruno Mancini per l'ILA e le maglie di misegneri per questa opportunità. Allora, le musicisti invece mi dicono è fan esatto, un essere fan prodigio, per essere grande scelto. Eh? Allora, io vengo da Roma, eh, sono nato e cresciuto lì, ho studiato così della Santa Sicilia, sono laureato all'Accademia, e a Sion, anche, a Svizzera, ho fatto due anni di corso di perfezionamento, in questo momento faccio audizioni in giro per orchestre importanti e lavoro nelle scuole per cercare di, di guadagnarmi quanta vita. Sei contento di partecipare a questo progetto? Molto, molto contento. Ma sono contento di essere qua a Ischia, una bellissima isola, e molto contento di essere stato invitato.